Quelle cose che non restano più Ormai mi chiedo solo cosa sei Per me, se vuoi usciamo un poco se ti vai Potremmo andare via per me O oh, restare Tu sei la parte più profonda di noi. Sì, però mi chiedo ancora cosa sei e non so se vuoi restare in conto. Solo nel buio ti vedrò, oh no, se vuoi usciamo poco, se ti va, potremmo andare.